Mi chiamo Michael Gunetti, ho 20 anni e faccio il pasticcere. Mi chiamo Attilio, faccio il pasticcere e sono 30 anni che faccio questo lavoro. Adesso sono 25 anni che sono improprio. La mia passione è iniziata a fin dall'età di 8 anni. Eh, perché già in casa preparavo torte, cucinavo Come lavoro a me piace molto il fattore che è molto creativo un'inventiva, ogni giorno è diverso è sempre qualcosa da scoprire Beh, Per essere un bravo pasticcere bisogna conoscere innanzitutto eh, quello che uno utilizza eh, bisogna sapere cosa si sta utilizzando conoscere le materie prime conoscere, eh, conoscere l'aspetto scientifico di quello che si va a fare ovvero le reazioni chimiche, fisiche, biologiche che avvengono negli alimenti negli impasti bisogna avere molte malizie su tutti gli impasti, sui lavori, sulle creme, sulle torte qualsiasi ci vuole della malizia non si può prendere e dire, faccio una torta, come viene, viene. L'altra parte completa la, la figura del pasticcere, oltre l'aspetto scientifico e la capacità artistica. Aggiungere qualcosa di mio lo aggiungo quasi sempre. Però la ricetta va seguita perché una ri, un, un dolce o qualcosa che viene fatto senza seguire una ricetta è difficile che si ottengano dei, dei buoni risultati. Le difficoltà ci sono negli aspetti di giorni festivi, giorni di festa, Natale, sabato e domenica. È un, un lavoro molto particolare che ti impegna a saltare le feste con gli amici, con tutto questo, però ti vieni ripagato dal lavoro. Per, nei periodi festivi bisogna scordarsi di stare a casa, di andare in vacanza, assolutamente bisogna lavorare. Natale, Capodanno e tutte le altre feste. Un giovane che inizia a prendere questo lavoro qui, entrare in un laboratorio, fa... dipende poi dal suo datore di lavoro, che cosa le fa fare come mansione. Potrebbe anche mettersi a lavare il lavandino, pulire le teglie, come far pulizia in laboratorio, oppure trovare un principale, come ho trovato io, che cominciava a dirmi, comincia a aiutare assieme a me, io lavoro in un angolo, lui lavora in un altro, e facevamo le stesse cose. Se trovo un principale del genere, è fortunato perché le fa imparare il mestiere, come è capitato a me.